è andata all'asilo, è venuta qua, ha giocato con noi, poi è uscita a fare una passeggiata e non è più tornata, lei non conosce nessuno, conosce solo noi e abbiamo paura che si sia persa, è preoccupata, Anastasia è tristissima, senza Romina la bambina non è più la bambina di prima, non fa più un sorriso, vuole giocare con lei. Abbiamo bisogno del vostro aiuto, dovete aiutarci a trovarla, vi prego! E chiediamo cortesemente se doveste vederla per strada di avvisarci immediatamente. La situazione è molto pericolosa, la bambina potrebbe essere spaventatissima, grazie. In, in attesa che qualcuno magari ci risponda è meglio che iniziamo a fare un po' di compiti, eh Vanessa? E tu Anastasia devi finire il disegno che ti ha dato la maestra da colorare, d'accordo? Cerca di non essere troppo triste che la troveremo, stai tranquilla, ok? Ok bimbe, tu Vanessa mi raccomando finisci tutti i compiti, eh? E tu Anastasia colora il disegno. Vediamo un po'? Ok, sì, era proprio questo. Sentite, io vado a farmi un caffè, arrivo subito. Tu chi sei? Come ti chiami? Io, io sono Mr. Dunn. Mr. Dunn? E quale messaggio ci devi portare, Mr. Dunn? Romina la bambina. Romina la bambina? Cosa no. mi hai fatto? Cosa hai no, fatto, no, Romina la bambina? No, no, no, no non sentite. Io non ho fatto niente a Romina la bambina. Vi sto solo cercando di aiutare. Però quando la troverete dovremmo fare una challenge. E come facciamo a trovarla? Hai qualche indizio da darci? Vi devo dare un indizio. Ho fatto tanta strada per venire fino a qui. Sono stanco, vorrei un caffè. Va bene, io ti faccio il caffè, però non mi prendere in giro, mi raccomando. Hai mia carota. Ok, ti preparo subito il caffè. E non fare del male alle mie bambine. Ma tu sei buono, vuoi giocare con me? Sì, va bene, ma cosa vorresti giocare? È eh, ha sasso. Eh, hai ispirato la persona sbagliata. Sono un master in questo gioco. A da, sasso. Mr. Dunn, il tuo caffè è pronto? No, ah, grazie. Mm, sì. Adesso però ci devi dare gli indizi. L'indizio che ti posso dare è che quando vedrai la coccinella, lei ti spiegherà dove è la bambina. Ma noi questa coccinella dove la dobbiamo cercare? Non la dovete cercare, sarà lei a arrivare da voi. Ok, quindi, ma dove vai? Ma dove stai andando? Perché te ne vai? Perché scappi? Perché te ne vai? No, perché? Perché? Se n'è andato, se n'è andato bambine. Non c'è più, è sparito. Ci ha dato questo indizio di questa coccinella. Ma io non, non capisco, voi avete capito qualcosa? Dobbiamo vedere una coccinella, dobbiamo cercare una coccinella. Oh, guardate, c'è un cappello è vero, l'ha dimenticato, va bene, speriamo di rincontrarlo e poterglielo ridare, comunque bambine mi raccomando, appena vedrete una coccinella chiamatemi Anastasia non piangere, Romina la bambina la troveremo, stai tranquilla, l'unica cosa che mi fa un po' strano è questa coccinella, non capisco come possa una coccinella dirci qualcosa Vanessa, eh? Però, se Mr. Dan ce l'ha detto, un motivo ci sarà. E quindi rimarremo in attesa di trovare questa coccinella che ci sveli questo mistero. Ragazzi, sì, il video finisce qua. Speriamo che vi sia piaciuto e restiamo in attesa di trovare Romina la bambina. Abbiamo tanta voglia di rivederla. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e condividete il nostro video con i vostri amici. E lasciate un bel like a questo video. Ciao! Con le mani tutte Siete sporche! Mi manca Romina! Manca Romina la bambina! Mm. Ciao ciao! Ciao, amici! Siamo disperate! Non troviamo più Romina la bambina! No. Ok! Amici, siamo disperate! Non troviamo più rovina la bambina! No. Ciao ragazzi! Ragazzi, purtroppo Romina la bambina È scomparsa Anastasia e via, i nostri amici Non è gel. Ciao amici, Romina la bambina È sparita e Anastasia È disperata bambini, oggi Romina la bambina Non la vediamo più Noi pensiamo che Non Siamo seriamente preoccupate Abbiamo bisogno del vostro aiuto Perché dobbiamo assolutamente Provare Vai. seriamente preoccupate dobbiamo uh, siamo, seri siamo seriamente eh, sei tu. Così. Okay. mettiti così mettiti così mettiti... dovete aiutarci a trovarla vi prego poi lei mica sempre perché eh... Romina la bambina mica sa la strada della nostra casa Il quel giorno della... la eh... già non l'avevano